Come promesso vi ho fatto questo video adesso per potervi far vedere eh, come si usano eh, i gusci di nocciolina nella nostra stufa pellet, perché molti di voi seguendomi su TikTok vi, vi siete eh, spostati su YouTube per vedere appunto questo, questo test di cosa ho utilizzato, ho fatto vedere che ci sono molte truffe sul, sulla vendita del pellet, quindi noi dobbiamo stare molto attenti, però vogliamo anche andare un po' a risparmiare. Quindi, utilizzando i gusci di nocciolina possiamo andare effettivamente a risparmiare però io adesso cosa volevo fare? volevo fare insieme a voi un test effettivo così da poter vedere come effettivamente si comporta la stufa mettendo i gusci di nocciolina quindi venite con me e proviamo subito ok ovviamente iscrivetevi al canale quindi qui sotto in basso a destra c'è iscriviti con La campanellina, quindi mi raccomando, accendete la campanella per ricevere una notifica che è uscito il mio video, niente di più. E ovviamente, seguitemi anche su TikTok visto che lì posto alcuni video eh, molto semplici sui miei test generali e sulla tecnologia in generale. Allora, andiamo a inserire adesso, da spenta, la nostra, il, nostro, il nostro nocciolino perché lo andiamo direttamente a buttare dentro. Quindi, serie, prendiamo la scatola. Che mi è stata inviata, sì, questo qua, esattamente questo qui, tutte le bucce di nocciola che mi sono state inviate. Vi lascio il link in descrizione, mi raccomando. Del negozio in cui mi sono rifornito, quindi eh, chiedete a lui, chiedete un preventivo su cosa, su quanto le spedizioni e cose varie. Sicuramente eh, sarete molto soddisfatti. Quindi andiamocene a mettere una bella manciata, così solo da fare un test di partenza. Quindi andiamo a prendere buttiamo dentro allora venite con me vi, vi smonto sul mio piedistallo vi faccio vedere che ecco qua allora ok vedete che ci sono i gusci di nocciolina dentro allora la mia è una stufa last color lisa eh, quindi funziona così che Lì c'è la coclea, eh, diciamo che questi sono, sono bucce già solo a metà, ovviamente più sono sminuzzati e meglio potrebbe entrare dentro la coclea, infatti ogni tanto sentiamo qualche paccare di noccioline attraverso la coclea. Quindi adesso attraverso questo andiamo ad accendere e così tutto parte. Vediamo quanto tempo ci mette ad accendere e adesso velocizzerò un po' il tutto. Ok, ha preso fuoco, e ha fatto una leggera fumata come, come comunque in tutte le stufe a pellet, allora diciamo che attualmente sta bruciando abbastanza bene, la caduta del pellet, del pellet, del nocciolino sembra abbastanza, la fiamma diciamo che è una bella fiamma, come accensione bisogna vedere se al momento di, che continua un po' a buttare, se comincia a spegnersi, però andiamo a modificare dei parametri. Come la vedete, al momento sembra che vada bene, bisogna vedere nel frattempo cosa succede. Ecco, vedete che sentite ogni tanto che spacca, eccolo, forse si è sentito, vediamo. Perché se andiamo noi a vedere qua dentro, come vedete, vediamo, aumento un po' qui, comunque vedete che scende eccolo vedete che va giù quindi sembra per il momento con questa impostazione abbastanza ottimale bastiamo qui ok la fiamma sembra esserci anche bellina se voi avete qualche qualche consiglio da darmi su come se devo migliorare qualche cosa tipo adesso mi sta leggermente diciamo non spegnendo ma bassina quindi bisogna vedere se devo diminuire i fumi però sembrano adesso buttando un po di pellet sembra andare ancora aspettiamo ancora un attimo allora sono stato qui un pochettino e devo devo dire che eh, facendo dei cambiamenti con la potenza a2 mm, tendeva un pochettino a spegnersi allora cosa ho fatto ho voluto provare la potenza 3 quindi è vero che abbiamo un consumo un po più ma maggiore di, di materiale però sembra che la stufa si comporti meglio infatti se io vi faccio vedere i parametri così nel caso potete replicarlo anche voi vediamo vi faccio vedere eh, ok allora praticamente ho messo la potenza della, mh, della coclea a 3 che è potenza 3 a 2 secondi quindi girerà e inserire il materiale per 2 secondi, se noi andiamo giù, potenza, questa è la potenza 4, potenza 5 e andiamo giù verso la velocità dei fumi, allora abbiamo impostato velocità potenza 2 a 2000 invece nella potenza 3 è a 2040, quindi in questo caso questo, questa impostazione qui sembra essere ottimale infatti se andiamo a vedere la fiamma eh, continua a essere abbastanza viva non si spegne e anzi tende ad andare molto bene la cosa che ho dovuto cambiare più che altro è la coclea la velocità della coclea quindi la velocità della coclea, coclea è rimasta a due secondi quindi è in grado di inserire il materiale giusto, in quantità giusta per poter bruciare al meglio. Allora quindi con la stufa accesa e un bel calorino perché adesso comincia a diventare un po' frescolino, dipende da dove siete nella parte d'Italia, devo dire che sta andando tutto molto bene. E quindi il nocciolino, il nocciolino, le gusci di nocciola, Funzionano molto bene, come vedete c'è una bella fiamma, eh, bello caldo, questo è molto importante, infatti anche il mio gatto l'ha cominciato già a sentire e già si sta preparando a stare qui davanti tutto l'inverno, quindi eh, quello che dovete fare è semplicemente iscrivervi al canale e farmi sapere cosa ne pensate di questo test. Se secondo voi devo modificare alcuni parametri, se voi avete una stufa uguale potete dirmi darmi dei consigli e cosa ne pensate quindi eh, rimaniamo al prossimo video se avete qualche altro tipo di materiale che volete testare o volete mandarmelo per poterlo testare faccio un video allora potete contattarmi a questo indirizzo email che trovate qui sotto quindi mi raccomando scrivetemi e fatemi sapere così io in caso vi darò mm, l'indirizzo dove spedire il prodotto quindi ci vediamo al prossimo video mi raccomando Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e seguitemi su TikTok.